ancora in diretta su Le Fonti TV soprattutto in diretta con il nostro Le Fonti Instant Focus l'evento, momento di condivisione totale perché oltre che sul nostro canale principale siamo uh, live sulle nostre piattaforme, quindi su tutti i nostri social e anche sulla nostra pagina di YouTube per dare modo a tutti voi di seguirci ancora più in modo corale per intervenire maggiormente approfittando anche delle live chat. Um, dopo le elezioni della settimana scorsa si è aperto un grosso dibattito su quelle che sono le priorità per il nostro paese, le priorità da affrontare, è innegabile pensare che il panorama eh, a futuro e la fotografia futura del nostro paese sia assolutamente ancora eh, con, caratterizzata da tinte fosche, così come lo è in generale l'economia globale, a causa di una inflazione, perché questa è la parola chiave del momento, che anche in Italia è aumentata, siamo praticamente al 9%, 8,9% con tutto ciò che ne consegue, prezzi alti, potere d'acquisto eh, abbattuto, si è parlato in questi giorni eh, del fatto che probabilmente eh, riacquisiremo un po' tutto il nostro potere d'acquisto, quello di prima, solo nel 2024, insomma perché faccio tutta questa lunga premessa? Lo sappiamo, sappiamo eh, le problematiche che ci sono, ma vogliamo cercare di capire cosa bisogna fare immediatamente, visto che c'è stato in Italia anche un cambio di governo che ancora non ha preso forma, ma insomma eh, prossimamente avremo, speriamo prima possibile, un nuovo esempio, esecutivo che si occuperà dei dossier più importanti. Allora stiamo dando voce, stiamo ascoltando le principali firme del giornalismo italiano, è un piacere salutare Ferruccio De Bortoli, editorialista, direttore grazie per essere nuovamente con noi anche per questo appuntamento. Grazie, grazie a lei, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ho fatto già una premessa molto lunga, premessa che, che contiene insomma, le, le preoccupazioni di, del momento, eh, direttore. Allora, intanto le chiedo che idea si è fatto di queste elezioni 2022, anche magari considerando il forte asten astensionismo che l ha, l le ha caratterizzate. Ma Sono elezioni che dopo tanto tempo dopo il 2008 sostanzialmente danno un risultato. Certo. Questo dice grande responsabilità alla vincitrice, che ha un vantaggio rilevante alla Camera, uno un po' meno rilevante al Senato, ma che ha su di sé eh, non solo la responsabilità di governo, ma anche la possibilità di poter dar vita ad un esecutivo di legislatura da questo punto di vista c'è una svolta a destra che c'è centro-destra, molto netta. l'articolo 1 della Costituzione che viene spesso in questi giorni dice che la sovranità appartiene al popolo che si è espresso però no, si omette di dire che la esercita no. questa sovranità nei limiti e nelle forme previste dalla Costituzione questo per dire che in campagna elettorale si è parlato molto delle cose che si vorrebbe fare e assai poco di quelle che non si possono fare. E adesso il popolo esecutivo sarà soprattutto alle prese le cose che non potrà fare. Ecco questa ultima frase ci riporta proprio poi all'urgenza no? di determinate questioni che è evidente, torneranno in tutta la loro prepotenza, in questa fase appunto la campagna elettorale è una cosa e poi l'azione è un'altra, ehm, ovviamente ecco, se vogliamo parlare dei dossier più importanti, Cosa su cui, eh, questione su cui è tornata anche Giorgia Meloni, non solo, anche il Ministro Cingolani, quello dell'energia, Insomma, bisogna trovare subito delle soluzioni da portare poi a, a, al Consiglio europeo, perché è una situazione che riguarda tutta l'Europa. Ce la faremo come tempistica secondo lei, direttore? Ma, eh, dalle parole del Ministro Cingolani eh, si eh, desume che Enzo eh, del Gas, come, eh, come tetto stabilito, il famoso CAP, eh, il CAP può essere un, un obiettivo raggiungibile, anche perché stanno cambiando alcune posizioni eh, in Europa. Soprattutto oh, più che il tetto, il disaccoppiamento dei prezzi dell'energia elettrica prodotti soprattutto con fonti rinnovabili da quelli del gas eh, naturale. E da questo punto di vista ovviamente se si riuscisse a trovare un accordo europeo noi abbiamo avuto un aumento del 59% del costo dell'elettricità ma è possibile è persino probabile che nel secondo trimestre tra l'inizio del 2023 questi prezzi possano essere leggermente inferiori Insomma, se cominciasse una, una sorta di, di declino delle quotazioni, probabilmente riusciremmo a sostenere la nostra economia che già si avvicina alla recessione all'inizio del 2023. Questo è il quadro ovviamente ci dobbiamo preparare ad affrontare un inverno di difficoltà. Da questo punto di vista voglio sottolineare soltanto un aspetto. È chiaro che bisognerà aiutare le famiglie e le imprese più colpiti, ma non bisogna sottovalutare la capacità di risparmio degli italiani che per esempio negli anni 70, dopo le due crisi petrolifere, fu straordinariamente maggiore di ogni previsione. E da allora diventammo addirittura una piccola potenza in termini di efficienza energetica. Io mi auguro che cioè, succeda anche questa volta la cosa. Là. Mm -hmm. Mm. Eh, la parolina chiave che lei ha eh, citato risparmio però allora io davanti a me l'ho anticipato anche poco fa due notizie che sinceramente non mi hanno lasciata molto stupita cioè da una parte l'inflazione che corre gli stipendi no le buste paga che sono sempre più eh, povere nel 2022 abbiamo perso almeno il 5,3% ehm, ovviamente questo è quanto viene sottolineato in un approfondimento della nota di aggiornamento al DEF approvata proprio questa settimana dal Consiglio dei Ministri ehm, e si parla di, una, di, di, una, diciamo, di un potere d'acquisto che potrà un po' risollevarsi perché questo ovviamente va a, a, a parare lì no? solo nel 2024 cioè siamo nel 2022 a ottobre dobbiamo incrociare le dita e sperare che tra un anno e mezzo mezzo noi potremmo davvero cominciare a ehm, diciamo ad acquistare con maggiore leggerezza in tutto questo perché ho, ho voluto sottolineare questa, questa notizia e eh, come si fa a risparmiare perché è vero il, um, gli italiani eh, si dice sempre no? siamo un popolo di risparmiatori però insomma in questa situazione eh, si capisce bene che eh, prima bisogna pensare alle spese di prima necessità al risparmio chissà un bel punto di domanda. La propensione al risparmio degli italiani, nonostante le crisi degli ultimi anni, è rimasta su livelli elevati, anche se in discesa e maggiore rispetto alla media europea. Però io volevo risponderle togliendo un'illusione che è quella che si possa recuperare il danno procurato sugli stipendi e sui salari e sul risparmio dall'inflazione. L'inflazione, che è una tassa iniqua e regressiva, nel senso che colpisce chi ha meno, colpisce di più chi ha meno, probabilmente quel danno sì. lì non è più recuperabile. È vero che potremmo forse, come lei ha giustamente sottolineato, recuperare la stabilità del potere d'acquisto nel 2024, nel momento in cui l'inflazione troverà sul controllo. Sento. controllo, ovviamente. È chiaro che la perdita che abbiamo accumulato in questo periodo Iodo. non sarà recuperata. E penso che sia estremamente dannoso, illusorio e persino in teenaggine: qual... dire agli italiani che la faremo recuperare. Non è così? Cioè, Purtroppo c'è cioè, chi, cioè chi si è indebolito molto di più della media, e ovviamente vanno aiutate persone in di difficoltà, e questo probabilmente sarà. Uno dei primi provvedimenti del governo Meloni può potere di un buon andamento della finanza pubblica ereditato dal governo Trani Ma l'inflazione, il danno dell'inflazione, una volta prodotto non è più, ah, sì. Ah, sì. soprattutto con questa entità. peraltro lei giustamente l'ha definita una tassa iniqua è la cosiddetta tassa dei poveri purtroppo perché va a colpire le classi sociali più povere e io guardi farò ancora più la, eh, come dire, la puntigliosa ehm, seguendo quello che lei ha detto lei giustamente ha ripreso il tema della propensione del risparmio l'abbiamo già detto è vero che eh, gli italiani continuano a risparmiare però sa c'è risparmio risparmio lei lo sa meglio di me ovviamente no, non devo insegnare nulla però risparmiare in modo positivo significa comunque in periodi di floridità e Economica, riuscire a far fronte alle spese di tutti i giorni e mettere da parte eh, qualcosa che ci serve per le emergenze in questo caso si risparmia perché non si possono spendere soldi, è eh? un, eh, un, un concetto che si avvinghia un po' però è questo, cioè io eh, tendo a mettere da parte, non consumo, ovviamente l'economia viene rallentata è un po' il tema, il tema del momento, non solo l'inflazione ma insomma stagflazione, rallentamento, si rischia di andare in stagnazione, non parliamo poi dell'ipotesi di recessione di cui si parla soprattutto per l'Europa. Ecco, questo è un po' il meccanismo no? che fa paura in questo momento, direttore. Il meccanismo è questo, è chiaro che se diminuisce la propensione al consumo delle famiglie, e ovviamente diminuisce la cosiddetta domanda aggregata e questo ovviamente... Eh, magari cura l'inflazione, nel senso che eh, eh, può eh, spezzare qualche punta di aumento dei prezzi, però produce un, eh, un, un danno complessivo all'economia, nel senso che il tasso di crescita dell'economia tende a indebolirsi e tende a diminuire, questo è, è ovvio. Tra l'altro questo è lo stesso dilemma che hanno le banche centrali, perché le banche centrali da una parte lo stanno facendo, lo sta facendo molto di più la Fed americana di quanto non lo faccia la banca centrale europea cioè sono di fronte al dilemma io posso e devo avanzare di più i tassi di interesse cioè il costo del denaro ma non devo correre il rischio come accade per esempio negli anni 70 che per combattere l'inflazione io non faccio che accelerare la, la recessione del, del, del paese e questo diciamo che è un dilemma grande, anche centrali, ed è un dilemma piccolo, ma ugualmente angustoso e grande per le famiglie e per le imprese, insomma immagino che alcune imprese in difficoltà taglino degli investimenti, ma certo. degli investimenti ovviamente non creano più occupazione, quindi non creano più reddito, quindi non creano più una crescita complessiva dell'economia. La statuazione degli anni 70 era esattamente questa, insomma, cioè il combinato il risposto tra una crescita dei prezzi e un rallentamento dell'economia. Assolutamente sì. Gli strumenti per combattere questo fenomeno sono strumenti che possono essere efficaci in una direzione e dannosi nell'altra. Eh, infatti il difficile equilibrio appunto, eh, che, che devono trovare le banche centrali in questo momento e non solo, perché poi insomma, bisogna agire di concerto anche con eh, le istituzioni e i governi eh, di, dei singoli stati, questo è un po' il tema. Le faccio, prima di salutarla direttore, una domanda più politica, anche se insomma, non è propriamente politica ma è un tema che è entrato eh, nel dibattito politico, soprattutto in campagna elettorale non solo, anche adesso. Um, e le propongo questo, questo titolo che lei vedrà tra poco a chi parla di fascismo con il nuovo governo guidato dal centro-destra ma fondamentalmente dalla forza politica di Giorgia Meloni, appunto di Fratelli d'Italia lei cosa si sente di rispondere? Ah, io credo che eh, il nostro paese non corra alcun rischio di un ritorno del fascismo corre casomai il rischio di una svolta sovranista e di un allontanamento dal cuore dell'Europa che non avrebbe soltanto un effetto politico ma anche delle conseguenze reali dal punto di vista economico penso comunque che un governo guidato da Giorgia Meloni qualche conto con la storia specialmente nel momento in cui Giorgia Meloni sarà presidente del Consiglio in qualche occasione che ci sarà il calendario degli avvenimenti, ecco qualche conto con la storia, qualche eh, missione più sincera, degli errori, carità, e ovviamente tenendo conto che la nostra è una Costituzione fondata sull'antifascismo. Quindi questo è un scopo dimenticato. Penso che qualche conto con la storia lo dovrà fare. E sono anche convinto che lo saprà fare tenendo conto la nuova responsabilità che graverà sulle sue spalle Il fatto di, eh, insomma, che avremo la prima donna premier ci posizionerà tra i paesi, glielo chiedo con un sorriso perché non basta questo ovviamente, eh, lo penso per prima da donna, insomma, eh, però la domanda era questa, ci posizionerà tra i paesi più virtuosi? Ah, sì, per certi versi sì, naturalmente questo non è un problema solo di ruolo femminile, ma anche di difesa dei diritti della donna ovviamente. Dobbiamo constatare che in Italia eh, il ruolo femminile è stato promosso a volte di più da destra, magari si è meno preoccupata di difendere i diritti della, delle donne, ma penso che comunque da questo punto di vista eh, sia un un traguardo sul quale dal punto di vista soprattutto della formazione della parità di genere tutti dovrebbero essere d'accordo e anche considerazione sul fatto che il nostro paese, ha per la prima volta, come tanti paesi hanno un giro per il mondo, soprattutto paesi democratici, di grande democrazia, hanno allora io ringrazio Ferruccio De Bortoli come sempre eh. per la disponibilità, per essere stato con noi, direttore ci sentiamo presto eh, magari eh. per fare un primo bilancio del nuovo governo quando si insedierà e quando avremo insomma, più elementi a disposizione. Le auguro una buona giornata presto sulle fonti tv, eh. grazie eh. grazie a Ferruccio De Bortoli.